Siamo a Budapest, abbiamo appena ricevuto eh, la chiamata che sono quasi in frontiera, eh, noi più o meno abbiamo 300 km di strada, eh, adesso prepariamo i mezzi, partiamo e ci dirigiamo verso il confine.